ciao e benvenuti in un nuovo video allora è appena arrivato questo pacchetto da astra astra makeup e ho deciso di aprirlo con voi se non mi sciolgo prima durante il video ma sono al chiuso con luce luce luce ed è senza clima quindi potremmo dire un attimo ma per voi questo è altro dunque ancora sigillato quindi lo apriamo insieme, penso di sapere cosa sia più o meno perché ho visto vari video di varie ragazze ma curiosa io anche perché i pacchi erano abbastanza diversi in base alle esigenze proprio delle caratteristiche quindi basta parlare e apriamolo però potevo prendere almeno un paio di forbici, come lo apro adesso? Scardino No, un po distrutto ma tanto è da aprire oh, come sempre chiuso benissimo Guarda, me l'aspettavo ma sono curiosa è la nuova linea per il viso di astra makeup che oltretutto teniamo fuori tutto perché questa cosa fa molto rumore Esatto, quindi scatola vuota, via. Oltretutto è formulata ed è con il 92% di ingredienti di origine vegetale, vegan, curly free. Ottimo. Prima cosa che noto, così sempre molto apprezzato: il gel per le mani alcolico proprio di Astro. Ci piace anche perché io lo ben prima di tutto ciò perché è sempre utile avercelo ed è con vitamina E, glicerina, azione rapida, senza risciacquo, perfetto. Ma andiamo alla collezione, che è la cosa che ci interessa di più, la nuova collezione viso. Allora, vediamo cosa hanno inserito, perché ho visto che ci sono dei prodotti, non, non ci sono tutti, perché sono per i pesi, per idratanti, opacizzanti, ed è quindi per pelle secca ed è normale, mista, spero che siano adatti a me, intanto vedo questo che è il contorno occhi, crema antifatica con 97% di ingredienti d'origine naturale, idrata e tonifica, antifatica con peptidi e acido ialuronico, lo apriamo perché è ancora chiuso, l'applicatore a boccetto, allora vediamo un po mmm, allora, questo. Mm, ricco ma non troppo quindi perfetto profumo di crema classico e se già assorbito ci piace andiamo avanti con questo eh, lozione viso idratante leggera idrata e riequilibra con vitamina B3 adatto a tutti i tipi di pelle. C'è una luce che mi dà fastidio lì in fondo. Dopo la sistema ma adesso sto più alta io. E vediamo anche questo. Quindi scusate, è una lozione idra idratante leggera, ok effettivamente già così vedo che è un gel vediamo sì sì e non solo e non solo ma ci piace anche questa profumazione è molto molto classica ci può piacere o no come cosa ma non dispiace finiamo con eh, siero viso rigenerante rigenera e illumina con H mix di acidi della frutta ideale per spelle sensibili con 98% di ingredienti d'origine naturale. Non vi ho detto la quantità, è un 15 ml e andiamo a vedere anche lui. siero viso rigenerante rigenera illumina è un siero ma dalla texture olio però che assorbe velocemente io l'applicherei alla sera profumazione sempre sempre neutra sempre molto neutra e comunque è già assorbito corriere torno subito eh, eccoci tanto per corriere allora eh, dopo finisco con astra ma ho visto che è arrivato un pacco da pinalli e credo di sapere che cos'è perché l'ho visto tante ragazze e comunque mi hanno contattato anche loro per chiedermi quali prodotti preferivo, quindi penso di sapere cos'è. Per questo dico che dovrei andare a vedere, è esatto, finirò il video, ma adesso tiro fuori questi tre e ve li faccio vedere perché è una cosa veloce. Perché il famoso marchio airbus che tutti parlano. È arrivato in Italia da Pinalli, che oltretutto è nella profumeria Made in Italy. Quindi se volete comprare i prodotti, piuttosto che comprarli in un e-commerce straniero, aiutiamo il Made in Italy. Airbust, super super famoso. Qui abbiamo shampoo e balsamo. Io adoro i colori pastellosi. Mm. Allora, questo è il balsamo con avocado e olio. Eh, olio, coconut e cocco. coco. Mmm, sa di cocco poi questo quindi sarà lo shampoo per tutti i tipi di capelli for long strong hair stessa cosa anche nell'altro sempre con la bocca cocco quindi ecco lui deve sapere di cocco mm, sa molto di cocco eh, dunque questo è un set da viaggio se non sbaglio che mi hanno chiesto sì infatti sono 60 ml l'uno ho il balsamo sul naso e questo non mi ricordo cos'era ah sì volume e Gru ehm, non mi vengono le parole oggi si capisce che c'è caldo è un volumizzante con, sempre con avocado e cocco perché è la stessa linea ed è rinforzante ce l'ho fatta mm, sa di cocco ottimo quindi questo era il set viaggio della stessa linea quella per i capelli lunghi quindi ristrutturante e che gli ripara io non so se avete notato ma Shampoo Rosa, Balsamo Blu e il prodotto Blu e Rosa ci sta ed è basta. Volevo solo dirvi che è Real è, è, è arrivata in Italia. Ci sono tantissimi altri prodotti. Ho visto, ne avevano fatto scegliere alcuni. Avevo scelto questa linea. Poi non so, ne avevo messi anche forse degli altri nella linea, ma hanno scelto loro. Ci sta benissimo. Li proverò molto volentieri. Torniamo ad Astra perché tutta la linea skincare ci sta piacendo tanto. È rimasto, se non sbaglio. Sì, solo questo, Ritual Fixing Mascara, mascara ciglia e sopracciglia trasparente con Pantenolo, questo qui che è un 11 ml. Io è trasparente. Allora, esatto. Di questo mascara per ciglia sopracciglia. e sopracciglia, so che non è più la medizione per le, le skin ma l'hanno riproposto perché è ottimo anche non solo per fissare ma per ristrutturare, quindi rinforza e fa acc accelerare la crescita ho sentito di ragazze anche su, su youtube quindi abbastanza famose che eh, hanno trovato che dove avevano i buchetti, ad esempio nei sopracciglia, sono un po' migliorati e ricresciuti non fa miracoli ma aiuta e se non sbaglio deve costare sui 4,90 o 5,90 quindi se funziona altro che i prodotti super costosi se funziona questo io lo testo subito questo perché sono curiosa e quindi con la parentesi Airbus fatemi sapere quali prodotti di questa linea vi incuriosiscono di più oltre a mascara perché è sempre ottimo contorno occhi lozione idratante leggera e siero viso rigenerante ci piacciono e sicuramente metto subito test questo gli altri due ed è la lozione la testo adesso ma quando non mi trucco mentre il siero vedo perché è un po pesante quindi forse nella stagione un po più fredda oppure alla sera e niente quindi questo era direi tutto ah, non dimentichiamoci anche il gel per le maniche grazie mille è sempre utilissimo Fatemi sapere, come sempre, se avete fatto con questi prodotti, se qualcuno vi incuriosisce, sia di Astra, sia di Airbus. quali mi consigliate, perché magari sento dalle ragazze di Pinalli. E niente, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! e sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordi di essere iscritto al mio canale. Solo così potrei ricevere un regalino da me. Lo sai che strago ogni mese? Ciao!